Music Cosa fai? Ehi! Hey. Ma se, sei qui da sola? Mi sembra un posto un po' desolato qui per stare da soli. Mm. <ride> Dove sono i tuoi genitori? Non mi piacciono le foto! Scusami che sono qua per questo e poi mi viene, mi viene naturale Ma tu sapresti darmi delle indicazioni perché sto cercando un posto e penso di essermi perso Non, non lo riesco a trovare È un luogo pericoloso anche se non sembra Salve! Spesso vengono qui i fotografi a scattare foto o girare filmini. Sì, è un luogo particolare. Dicono che qui a volte si vede un fantasma. Non credo ai fantasmi, sono venuto perché me l'hanno consigliato degli amici e sono qui. Anche tu sei venuto a cercare il fantasma? non ci sono dubbi su quale sia la vittima in questa raffigurazione ma è la figura scura che lascia perplessi. sarà la morte oppure il destino violento della ragazza raffigurato come un grosso manto scuro oppure e io penso sia così è l'assassino la forma primordiale del bisogno di uccidere il bene, il male, il tempo, la vita, padre, figlia, potrebbe essere qualsiasi cosa. Lei ci crede nel fantasma? Io sì, certo. Girano voci su uno scandalo, su un uomo di tanti anni fa e si dice che qualcuno venga a questa pietra a ricalcare ogni giorno il disegno per ricordare a se stesso del delitto che ha compiuto ancora lo dicono ancora pensano che sia stato io oh oh oh, oh. è stato l'ombra non io l'ombra di quell'uomo che è riuscito a colare fuori da qui